Ciao, sono Marco e bentornati in questa serie dedicata alla domotica. Come ogni settimana recensirò un accessorio, vi farò vedere come si collega l'impianto elettrico e come si collega la propria applicazione. Oggi parleremo di un accessorio della serie Sonoff, come vedete qua dalla scatola. Un accessorio che è molto bello esteticamente, un accessorio che darà un tocco di classe anche alle vostre prese, un accessorio tra l'altro che è anche molto semplice da montare visto che non ho dovuto neanche guardare le istruzioni per fare il collegamento, è un collegamento semplicissimo che poi vi farò vedere sul classico schema che faccio di solito su un foglio di carta. Eh, niente, Come vi dicevo è un accessorio che è molto bello esteticamente, praticamente è un pannello touch in vetro temperato eh, che va a sostituire le scatolette eh, degli interruttori per accendere e spegnere le luci. Eh, si integra perfettamente con le scatolette 503 che sono quelle rettangolari che noi utilizziamo dove... Eh, ci sono, dove si possono eh, agganciare tre tasti, no? praticamente il pannello è questo, come vedete è in vetro temperato, eh, ci sono eh, due led qui perché questa è la versione con due interruttori. C'è anche la versione con un interruttore o con tre interruttori. In più c'è anche la variante nera. Io ho comprato anche la variante nera con tre interruttori. Quando mi arriverà al massimo farò, posterò una foto e vedrete quale vi, vi aggrada di più. Niente, come vi dicevo è un pannello touch. Basta eh, sfiorare, come vedete. Eh, tramite uno sfioramento si accende la luce oppure chiaramente si spegne. Eh, la bellezza di questo accessorio, qual è? È che già integra il suo modulo WiFi, quindi non ci sono altri cablaggi o, eh, o altre cose da effettuare. Come vedete, eh, qua lì dietro è un po' più grosso, è rialzato di un centimetro, e qua c'è inserito il modulo WiFi. WiFi, che chiaramente si collega all'applicazione della Sonoff che è la Heavy Link che, di cui ne abbiamo già parlato. Vi ho già fatto vedere, e niente, vi farò vedere anche comunque come si collega e poi anche vi farò vedere come si collega a Google Home Mini, così faremo anche un collegamento non ad Alexa perché per il momento Alexa non digerisce ancora eh, questa applicazione. Eh, niente, eh, ora vedremo come, come, come ho effettuato il cablaggio prima però vorrei eh, dirvi che ho, stavolta ho inserito eh, qui sotto dove ho comprato gli accessori visto che mi avete contattato su, su altri video dicendo che non inserisco mai eh, come si dice, i link dove compro eh, i prodotti questo è lo schema, come vedete è semplicissimo la presa, le due lampadine e il sonoff allora dove c'è l'n va inserito il neutro quindi sarebbe il cavo blu che arriva sia dal, dalla presa della corrente che dalle lampadine. Come vedete, io ho effettuato un cavallotto quindi blu blu blu che arriva dalla presa della corrente e che si collega all'N. N in più c'è la fase che sarebbe quello che porta la corrente che va dalla presa va direttamente a L, e poi ci sono gli altri due cavi che sono che arrivano dalle lampadine e vanno collegati a L1 l2 come vedete è semplicissimo vi faccio vedere anche dal cavo blu che va collegato sia alla presa della corrente ma anche alle lampadine qui c'è la l che praticamente sarebbe quello che arriva dalla corrente e poi questi due sono i due cavetti che vanno alle lampadine siamo pronti per il collegamento con l'applicazione chiaramente dovete scaricare l'applicazione che è la Every link io l'ho già fatto Facciamo partire l'applicazione, bisogna tenere premuto per qualche secondo eh, un LED, una caso, ok per 7 secondi precisamente, poi andiamo sul più, facciamo prossimo e ti aspettiamo che l'applicazione trovi il touch. Come avete visto è stato semplicissimo, niente aggiunta, riuscita, fatto. Ecco da qui possiamo accendere e spegnere le lampadine. In più cosa possiamo fare? Possiamo creare delle scene, le scene eh, come sapete sono, eh, come si dice, servono per, per programmare eh, un'accensione, un quindi se noi dobbiamo, dobbiamo decidere di accendere le luci in una determinata ora, in un determinato giorno, si può fare da qua. In più però queste scene sono importantissime perché eh, servono eh, per collegare... Eh, come si chiama questo touch che è collegato a un interruttore se voi niente, comprate un altro e dovete collegarlo a un deviatore la scena servirà per fare questo per dare eh, modo di collegarsi con eh, i due touch cosa che faremo, eh, farò un video a parte quando mi arriverà quell'altro touch ora siamo pronti per collegare l'applicazione a Google Home Mini così possiamo accendere eh, le luci anche utilizzando Google Home Mini chiaramente dobbiamo far partire l'applicazione poi andiamo su Aggiungi dispositivo, Configura dispositivo, compatibile con Google Home e da qua dobbiamo fare scorrere tutte le applicazioni fino a trovare quella che ci serve che si chiama Smart We Link. Quindi facciamole scorrere. Eccola qui. Chiaramente gliela facciamo installare ed effettuiamo anche il login. Se non l'avete fatto, dovete chiaramente eh, farlo. Come avete visto, vi trova già, eh, come si dice, gli interruttori in automatico. Ne troverete tre, non ne troverete due, perché? Perché ce ne sarà uno che attiva tutte e due le luci, e poi gli altri due che attiveranno una luce o l'altra, ora vi faccio vedere aggiungiamole tutte e tre a una stanza, aggiungiamole per, per dire salotto, facciamo un esempio, come visto eh, me li ha trovate tutte e tre, facciamo fine, troveremo qui eh, le tre icone e da qui come vedete possiamo fare accendi o spegni, si accendono e spengono tutte e due oppure se vogliamo accendere o spegnerne una alla volta ricordiamoci che dobbiamo rinominare le, come si chiama, eh, le luci altrimenti il nome qua sarà complicato eh, domani non ci ricorderemo più come accendere e spegnere le luci vocalmente siamo giunti al termine della recensione, niente, volevo avvisarvi che insieme a questo pannello touch ne è arrivato un altro che serve per abbassare ed alzare le tapparelle. Eh, tra poco farò la recensione, quindi se vi interessa eh, questo accessorio, che tra l'altro è anche un telecomando e quindi si può alzare e abbassare le tapparelle anche eh, tramite quel telecomando, eh, niente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così rimarrete aggiornati sulle mie recensioni e mettete un like se vi è piaciuto eh, questo video. Buona serata!